Sì, dico proprio a te Lo so a cosa stai pensando Porcaccione Ah non sta pensando solo a quello? Mm. Mm. Ah giusto Oggi okay, è Halloween L'unica festa che ha lo stesso dilemma del capodanno Che cosa cavolo fare porca di quella zozzaccia malefica in quella magnifica serata this is Halloween this is Halloween pumpkin screen Ah, Halloween L'unica festa picca è dove ti puoi travestire da quello che ti pare Senza che la gente ti fa contuma le palle Ecco il travestimento per alcuni è un'agonia E non ti puoi travestire da vampiro, angelo, diavolo, uomo cavallo Perché tanto mezzo mondo sarà vestito così E poi il travestimento da diavolo Lasciamolo alle ragazze Così appena se la vanno i ragazzi sono contenti E non ti puoi fare il travestimento d'anno da scorso Perché gli altri già l'hanno visto Eppure per cambiare un po' Quindi in quel momento fate la ricerca selvaggia su YouTube Per cercare qualche troppo fattibile per un semplicissimo umano non esistono poi ci stanno i trucchi che alla fine fanno cagare anche a chi li fa o quelli così impossibili che anche niente tanto attacco e prende il suo di sale si alza e se ne va quindi cosa si può fare? puoi provare a chiedere aiuto ai tuoi amici e se non hai amici che le suggeriti qualcosa guarda lascia sta trancata che ne è sedata Ok, se è cosa che stifti, hai tutto il necessario per fare il tuo trucco, ma dove passi la serata? La scelta della location è importantissima, se sbagli quella ti sei rinunato l'Halloween, quindi devi trovare il posto con la musica che ti piace. Yo, my jack, my jack, yeah, here he go, oh no, he he over here, yeah, I heard he got that hot new thing, it's called switch, let's get it going. Hey, hey, hey, hey, hey. famoso per l'elevata quantità di pelli um, per i ragazzi Più importante, non deve costare l'idea di Dio perché 30 euro per ballare tutti appiccicati e per un drink omaggio col cazzo che ci rispendo. Direi che a questo punto hai tutto il necessario per tenere il tuo alloggio perfetto, anche se se cominciano a essere organizzati come ti aspetta l'anno prossimo. Quindi, mi raccomando, cerca un costume originale, chiedi aiuto ai tuoi amici perché tanto internet non ti aiuterà mai. Trova la location perfetta per te, deve essere un bel posto. prima di ragazze, e che non ti devi prendere pene per andarci. Dimenticati di avere un cellulare e lascialo perdere quel cazzo il telefono E stai con i tuoi amici Se devi stare a piccinare Al cellulare tutta la serata No, stai a casa Che tanto è uguale E basta, non mi resta che curare il monallopin